In questo tutorial vediamo come acquistare un corso AICA sulla piattaforma Sofia ed effettuarne il pagamento tramite la carta del docente. Eh, la prima cosa da fare ovviamente è recarsi sulla piattaforma Sofia, eccola qui. E sapete che si accede mediante le proprie credenziali di istanze online, adesso eh, vado a farlo una volta che siamo entrati nella piattaforma SOFIA basterà digitare nel campo di ricerca libera il titolo del corso che vogliamo acquistare o altrimenti semplicemente digitiamo AICA e andiamo uh, a cercare in questo momento uh, in corrispondenza della parola AICA si aprono tre pagine andiamo a cercare il corso che ci interessa eh, per esempio um, possiamo cercare i giochi eh, nella didattica si apre quindi la pagina relativa a questo corso qui in fondo eh, sono previste eh, le diverse edizioni del corso in questo caso ce n'è soltanto una apriamo la tendina dell'edizione che ci interessa e eh, poi clicchiamo sul pulsante iscriviti ora andiamo a selezionare queste due caselline e eh, qui in questo campo dovremmo inserire mh, il codice alfanumerico del bonus che eh, avremo generato oh, con la carta del docente quindi a questo punto ci eh, richiamo sul portale carta del docente È sufficiente cliccare il link qui a destra ed entrare con le nostre eh, credenziali speed io sono già entrata per fare più in fretta e una volta che siete all'interno eh, della carta del docente andate a creare il vostro buono. Se non visualizzate questa pagina eh, potete comunque creare un buono eh, qui utilizzando il menu laterale sinistro. Creiamo un buono online relativo a formazione e aggiornamento e, eh, erogato da enti accreditati. Qui dobbiamo inserire l'importo esatto del corso e potete andare a controllare dunque qua sulla piattaforma Sofia l'importo del corso qui in basso a destra nella pagina relativa al corso. In questo esempio eh, si tratta di 150 euro, quindi vado a digitare la cifra e creo il buono. Confermo è stato creato correttamente, a questo punto prelevo il codice del buono copiandolo e poi torno sulla piattaforma Sofia e lo incollo nel campo eh, adatto. Dopodiché clicco su prosegui e in questo modo eh, risulterò iscritta al corso e l'avrò eh, acquistato.